Ciao ragazze e benvenuti ad una nuova puntata di Impact Girl. Oggi sono in compagnia della dottoressa Silvia Goggi. Ciao Silvia, grazie per essere Ciao, Ciao Cecilia, grazie a te per avermi invitato. Allora, tu sei molto conosciuta eh, soprattutto ovviamente nel, nel tuo settore, ma per chi non ti conoscesse sei specializzata in scienze dell'alimentazione e sei coautrice di un sacco di eh, best sellers, eh, perché insomma ho dato un'occhiata eh, su Amazon e vai alla grande, su Amazon o qualunque sito ovviamente che venda libri, eh, la tua mission è quella di accompagnare i tuoi pazienti in particolar modo mamme e bambini a pianificare al meglio la propria alimentazione. Ora tu sei anche parte di Pizza Academy, della membership di Pizza Academy da un po' di tempo, da quanto più o meno che io perdo il conto? Allora, ottobre 2019, no aspetta eh. no, ottobre 2020, scusami, no, questi anni sono un po' tutto un, un unico anno, <ride> si No, esatto, no, ottobre 2020, sì, sì, sì, esatto, ottobre 2020. Ecco, in questo arco di tempo che sembra eterno per tutto quello che abbiamo vissuto <ride> ma in realtà, insomma, è relativamente breve, eh, tu hai fatto qualcosa di, di pazzesco ed è il motivo per cui eh, ti mm. abbiamo invitata in questa puntata, proprio per condividere con noi eh, co come ci sei riuscita, ma faccio una piccola premessa a monte, anzi no, prima voglio lanciare un teaser, vorrei condividere un messaggio bellissimo, bellissimo che tu hai um, condiviso qualche mese fa. Oddio, sentiamo <ride> se me lo ricordi. <ride> non, non te lo ricorderai, allora sì, sì. giusto per, perché voglio condividerlo, perché um, ovviamente eh, previo il, il tuo permesso, certo sì, no, certo. perché <ride> mi rendo conto che descrive in pochissime righe eh, l'impatto che effettivamente il digitale può avere nella nostra vita. Poi è ovvio che non è tutto rose e fiori all'inizio, ci sono una serie di difficoltà, parleremo anche di questo, però tu scrivi, viva Biz Academy, i soldi vanno spesi di sempre, questo era mm -hmm. un titolo a caratteri capitali. <ride> ok, poi questo lo sottoscrivo ancora oggi, ok. <ride> ma poi è scritto ho lavorato tutta primavera ed estate per creare la struttura i primi contenuti aggiungo io della uh, mia membership ossia tua membership che si chiama uh, plan based clinic ho club, iniziato a mangiare... no, club la membership è il club ok plan based clinic okay. è il sito è il plan Cinto. based club è la membership uh -huh. bene ottima precisazione e dici questo messaggio era relativo alla membership giusto alla uh -huh, creazione sì della membership. sì perché il sito c'era già ma tutta la primavera e l'estate l'ho insomma utilizzata per creato. lanciare la membership e dice ho iniziato a mandare le newsletter eh, con gli spunti di Pizza Academy per creare la relazione, eh, ho scritto un funnel tutto da sola <ride> seguendo mm -hmm. i consigli di Cecilia e qua mi hai fatto morire perché dice che quando mio marito la legge dice che anche se l'ha già comprato perché mi ha <ride> <parto> un test, <ride> <'ho lo> <ride> È vero. hai scritto una pagina di vendita tutta da sola e poi dice ha funzionato, per il primo giorno non credevo ai miei occhi quando vedevo il numero eh, di PayPal crescere e poi dici, si è avverato il miracolo, posso ridurre il mio lavoro in presenza, quindi visite con i pazienti in, di persona, per lavorare un po' di più in digitale. E la parte che mi ha colpito di più è stata questa, dici, in questo momento vi scrivo in tuta, in giardino, con il cane, <ride> esatto. e tra parentesi, mai avrei potuto pensare di avere un cane, e esatto. invece ormai lavoro da casa, e ho la certezza che se dovesse succedere qualcosa, io riuscirei a mantenere la mia famiglia. E questa cosa, io quando rileggo queste parole, <ride> le rileggo, io non ho mai, mai, mai letto un messaggio che in così poche righe possa effettivamente descrivere la libertà, possiamo chiamarla, liber, chiamiamola flessibilità perché poi anche il digitale, i sì. vincoli che il digitale ci può regalare e tu ci sei riuscita o meglio le cose hanno cominciato a muoversi in maniera, a, diciamo così, celere, rapida, con l'arrivo appunto di Plan Based Club, quindi con l'arrivo della tua membership. Sì. Prima di analizzare insieme a te le eh, fasi, diciamo così, che ti hanno portato dall'idea al lancio, eh, magari con una spruzzata di errori e di cose che tornando indietro non rifaresti, ci tengo a sottolineare che cos'è una membership per chi magari non ha uh, familiarità con il termine. Una membership è uh, un miracolo, <ride> o meglio è una modalità di um, creazione di un servizio digitale, può essere un servizio Formativo oppure può essere semplicemente un servizio di consulenza, può essere un'app, può essere un software che noi eh, proponiamo con un pacchetto che può essere eh, pagato mensilmente, trimestralmente, semestralmente, annualmente con una cadenza periodica. Questo modello è un modello che intanto è diventato molto famoso, ovviamente, quando sono arrivati Netflix, Spotify, anche se poi in realtà esisteva già, era soltanto meno conosciuto, ma ehm, ha un grande vantaggio che è quello di garantirci delle entrate costanti se noi ci giochiamo ovviamente le nostre carte in un certo modo, ma ha anche un grande vantaggio che forse supera questo e cioè il fatto di consentirci di creare una relazione con i nostri clienti che è pazzesca, quella che noi in Biz Academy chiamiamo la relazione del terzo tipo. Perché? Perché se eh, quando proponiamo un corso singolo la relazione in qualche modo finisce nel momento in cui il corso viene acquistato, in una membership la relazione inizia quando l'acquisto avviene e da lì eh, se la relazione viene coltivata in un certo modo, eh, difficilmente qualcuno se ne va a cuor leggero, ovvio che qualcuno se ne andrà per forza di cose, è fisiologico, ma non, non se ne andrà mai, o difficilmente andrà via con, con il, il sangue amare in bocca ed è probabile tra l'altro che torni. Ora detto questo, mm -hmm. Partiamo, allora descrivici innanzitutto che cos'è Plan Base Club in maniera che ci, diamo, ci, ci facciamo okay. un'idea di qual l'idea della membership e raccontaci un po' le tappe. Ok, allora, quindi eh, parto da cos'è Plan Base Club e poi faccio un passo indietro perché è una costola, diciamo, del progetto più grande, però, eh, come hai detto prima, è la costola che permette al progetto più grande di esistere proprio da un punto di vista economico. Allora, eh, ti confesso che ho preso proprio spunto da cos'è Biz Academy, cioè tu dici cos'è che io Cecilia so fare bene accompagnare le donne a creare il loro business digitale, quindi eh, io ci ho pensato e pensato e poi magari racconteremo bene come sono arrivata all'idea di fare una membership, però mi sono detta scusa, quello che io so fare meglio è aiutare le persone a avere un'alimentazione vegetale e sostenerle, quindi cosa che faccio con le visite, ma anche cosa che faccio con i libri, con i corsi, con tutti gli 800.000 messaggi a cui rispondo ogni giorno sui social, eccetera. E quindi perché non creare un sistema, no? un, un luogo virtuale dove possano trovare ricette, dove possano avere, proprio come tu fai in Biz Academy, il mio supporto quotidiano e la risposta alle domande, che se vogliamo è la cosa più preziosa. Poi avendo io anche una formazione in Lifestyle Medicine, quindi medicina dello stile di vita, anche corsi di fitness, corsi di yoga, cioè che ogni mese si, si rinnovano, corsi di cucina, cioè diciamo che era un po' il mio sogno fisico e pensa che nel 2019 stavo anche per prendere un posto fisico enorme dove fare tutto questo, poi con l'assenno di poi, per fortuna, che eh, era, è stato preso da qualcun altro ed ero molto triste all'epoca. Però diciamo che eh, vuol proprio essere una cosa che accompagna a cambiare alimentazione, migliorare lo stile di vita con il supporto di professionisti mio, eh, quello chiaramente degli insegnanti di yoga, fitness, eccetera, e delle chef, ma anche di altri vari medici e nutrizionisti e nutrizioniste che gravitano intorno al progetto principale, che è Plant Based Clinic. Dimmi se è chiaro così. È molto chiaro, eh, tra l'altro ci tengo a sottolineare, perché so che è parte anche del tuo posizionamento, del, della, della, eh, della tua unique selling proposition, il fatto che comunque hai creato tutto questo a un prezzo incredibilmente accessibile, quindi l'obiettivo era proprio quello di poter sostenere più persone sì. possibile. Possibili nell'avere le informazioni che servivano loro pratiche per poter fare questo, questo, questo cambio di rotta. Però io so che eh, inizialmente, qua, qua, usando le tue parole, mm -hmm. tu hai lanciato la clinica con la Plan Base Clinic, mm -hmm. stiamo parlando ancora della membership in questo momento, dici tu nel modo più sbagliato di tutti. Sì, <ride> allora è eh, che poi lo scopo è vero che hai scritto Biz Academy, però la usavo nel modo sbagliato, cioè guardo un video qui, un video là, ma sì questo ce l'ho, eh, Vabbè, bene, non ero molto una brava, diciamo, studentessa che si applicava, eh, ero iscritta, non mi applicavo. E poi anche, cioè, da un punto di vista di pianificazione di un business, vorrei ricordare a tutti che come medico io non ho una minima formazione in materia, cioè proprio arrivavo completamente digiuna, avevo un'idea, cioè questa idea, e volevo metterla in pratica e ho fatto degli errori cioè tanti errori eh, il primo per esempio è quello come tu dici il lancio cioè aver lanciato per me era stato bene dopo averci investito diciamo una notevole cioè tutti i miei risparmi sostanzialmente Uh, poi il lancio è stato buongiorno salve da oggi esisto arrivederci se volete mi trovate qui e poi mi mettevo così e dicevo perché nessuno <ride> e, e niente e poi diciamo la clinica è, cioè, è pensata come all'inizio quando ancora non volevo o non pensavo di fare la membership era pensata proprio come una clinica fisica dove eh, si svolgessero visite in telemedicina e quindi io per fortuna mi, mi sono circondata, diciamo, di tantissime persone di cui mi fido, che sono molto contente, il loro lavoro sta andando molto bene. Diciamo che loro però con una piccolissima percentuale che non rimpiango, perché io voglio che loro siano contente quando lavorano, per carità, però, diciamo, mi aiutava a coprire a malapena le spese. E quindi eh, c'è cioè, febbraio, marzo, eh, io ero un po' oh mio Dio, cioè ma qui cosa facciamo? Perché comunque le spese sono fisse e, eh, ed era così. Quindi questa è stata la fase iniziale che, diciamo così, ehm, dove hai sottovalutato potremmo dire, tra l'altro mi veniva da sorridere perché ho, ho un'amica che eh, tempo fa aveva pubblicato un libro tra l'altro bellissimo, eh, non, non in italiano, quindi non sto qui a nominare titoli e <ride> quant'altro. E ricordo proprio che mi aveva detto, ci ho messo l'anima, ho, ho, ho scritto per mesi e mesi e mesi e poi ad un certo punto è uscito... E non avevo pianificato nulla per farlo uscire, per farlo conoscere. E questa è una cosa, se vogliamo, normale, perché essendo la nostra creatura, <ride> il mm. nostro progetto, eh, è come se noi dessimo per scontato che, caspita, c'è ecco, un valore pazzesco, non puoi non vederlo. Peccato che, così come un negozio, se è nascosto senza insegne, non si vede mm. anche online. Se, insomma, non, non ne parli, nessuno può, può saperlo. Quindi, raccontaci come sei passata da questa fase in cui hai detto, bene, devo fare qualcosa, al fatto di decidere che questo qualcosa era effettivamente una membership. Sì, eh, e poi io, co come dicevi prima, ho anche un altro problema, cioè io eh, non mi vendo quasi mai, perché non lo so, e questa è una cosa che ancora devo risolvere, per questo che devo, devo ripassare, però, no, un pochino l'ho risolta, però ecco, diciamo che io non sono solita, sbagliando e questo sbaglio e anche le mie amiche mi dicono che sei pazza, non sono solita pubblicizzare il mio progetto di continuo. Quindi eh, questo mh, e non, non sarei mai riuscita comunque non sarei riuscita a farlo un anno fa. E, e forse non so se mai riuscirò anche per la missione che ho. Cioè io voglio veganizzare il mondo. Capito da un lato lo vorrei fare gratis se si potesse. <ride> e, e quindi vabbè era marzo del 2021 e dicevo Oddio, cosa mi è saltato in mente, ma perché? Ma perché? Finché non mi sono messa a studiare bene effettivamente tutto il materiale che c'era e mi sono imbattuta in questa collezione fissa. Dove adesso non mi ricordo quale fosse il titolo, ma il concetto era eh, crea una membership così, insomma, ad avere eh, diversi vantaggi sia per te sia anche per chi ti segue. E ho letto il libro che hai consigliato, ho studiato tutto quanto, ho guardato anche i vari come si chiamano i beat shot allegati, preso appunti e allora ho deciso che avrei fatto questa cosa qui, la membership, e ho pensato di chiamarla Plant Base Club. Aspetta, nominiamo il libro ecco, che poi inseriremo scusa. anche nel, nelle note. Ah, il libro, libro è il cliente automatico, dovrebbe essere la traduzione. The Automatic Customer. Esatto, temi. The Automatic Customer, se lo vogliamo in inglese, dovrebbe esserci tradotto in italiano. Ma è veramente un vademecum nel senso che sì. poi per chi inizia con, e ha una bozza di idea di membership è, secondo me, il punto, il, il, il punto iniziale, diciamo, il trampolino di lancio. Poi è ovvio che c'è tutta una serie di, di aspetti più logistico e strutturali da tenere a mente. Bene. Quindi studi tutte queste risorse, e dici bene, la membership è una strada che voglio testare. Esatto. E, e allora comincio a pensare a cosa ci posso, diciamo, mettere dentro perché le ricette, gli ebook di ricette e il mio valore, cioè il tempo che io ci passo, no? perché è la prima cosa che faccio, anche se ho imparato a dare degli slot temporali, perché sennò non vivo più, eh, questa è un'altra cosa che ho imparato, a organizzare il calendario, perché sennò per esempio anche adesso se aprissi la mail vedrei delle domande a cui devo rispondere e ho la sindrome della notifica in evasa, devo evaderle tutte presto però ecco eh, mi sono data per esempio una regola per entrare nel club a rispondere in tre momenti della giornata magari tra una visita e l'altra e la blocco perché sennò sarei a rispondere a mezzanotte se per caso passassi davanti al computer e lo vedessi. Comunque eh, avevo questa idea e ho pensato cos'altro posso offrire e allora ho cominciato a contattare. Per fortuna, devo dire, in questi anni ho conosciuto, mh, tra l'altro molti sono anche pazienti o ex pazienti, persone che potessero fare il corso di yoga oppure il corso di fitness. Eh, e, e la bella cosa che mi ha fatto veramente piacere è che tutte le persone a cui l'ho chiesto non vedessero l'ora di salire a bordo. Cioè, questa cosa nessuno mi ha mai detto no, ci devo pensare. Hanno detto tutti sì, subito sì. sì, che bello. E quindi questo, insomma, sono anche molto grata a chi eh, fa a chi mi aiuta nonché anche adesso c'è questa ragazza che mi aiuta a, eh, a gestire il tutto dietro le quinte proprio da un punto di vista tecnico perché fino a due mesi fa ero io che su Vimeo mettevo i thumbnail la, la sera alle 11 capito? E il bello di avere la certezza comunque di un'entrata più o meno ricorrente è anche quella di poter delegare e mh, diciamo potermi tenere l'energia per la parte più creativa oppure per tutte le altre cose che devo fare perché eh, il rischio se no, è anche quello di venire inghiottiti da tutte le cose che ci sono da fare e, e mentre dicevo questo, mi sono dimenticata di cosa stavamo parlando, scusa Cecilia. Tranquilla, ci sono su <ride> <un 'altra ride> cui vorrei che ci concentrassimo, eh, sì, perché dimmi. hai nominato sì. eh, a, a volo d'uccello, ma secondo me meritano un, una piccola attenzione. Allora, innanzitutto hai nominato l'importanza di darsi degli slot temporali, questo, eh, questo è importantissimo perché, perché spesso si pensa che il digitale no, funziona da solo, Sicuramente è ehm, automatizzabile in moltissimi aspetti, non è minimamente paragonabile a una realtà fisica dove tu devi essere lì presente ad un certo orario e o sì. quindi assolutamente c'è un, un, un divario enorme e quindi una flessibilità incredibile che il digitale ti dà, ma questa flessibilità nasce da una autodisciplina perché appunto la sindrome delle notifiche ce l'abbiamo tutte soprattutto quando appunto teniamo così tanto che cosa che insomma è abbastanza normale al nostro progetto ai nostri clienti perché come dicevamo prima la relazione che si instaura a Biz Academy parliamo della Biz Family nella membership di Biz Academy quindi è una seconda famiglia io praticamente non dico che conosco ciascuna di voi come se fosse mie amiche ma quasi e questo e questo veramente mi porta ad aver voglia. Una una voglia che però alle volte di, di rispondere, di essere sempre disponibile alle volte, però anzi non alle volte, sempre va disciplinata. Per cui questa è una cosa che tu hai detto come eh, diciamo così dettaglio piccolo, ma in realtà ha un valore enorme. E poi, hai anche nominato questa, questa collaborazione con con altri professionisti questa è una cosa bellissima che secondo me dà anche un valore incredibile alla tua membership e ti consente anche un pochino di non solo diversificare ma anche diluire un pochino distribuire anzi eh, la creazione di contenuti e la creazione e la, la messa a disposizione di un servizio ti chiedo perché sicuramente chi ci sta ascoltando se, lo, se la fa questa domanda questa collaborazione tu l'hai strutturata con del, degli accordi? Sì, specifici. con dei contratti, no, no, ma certo, no, no. Ok, eh, qualunque, tutte le persone che lavorano, anche questo fa parte dei famosi investimenti iniziali, l'avvocato che fa i contratti, però almeno una volta che quello ce l'hai, quello devi solo cambiare il nome e le generalità, eh, no, no, sono tutte persone. Allora c'è eh, una dipendente, eh, una persona che collabora in partita IVA però diciamo con una cifra molto consistente e poi le altre sono persone che hanno la partita IVA che in base alle ore che lavorano, in base al numero di video ricevono un compenso, quindi eh, sono insomma contenta anche di... Eh, Ah, Hai certo, creato un win e poi, soprattutto, mh, sono persone di cui io mi fido ciecamente, cioè, per esempio, quella che fa video di fitness fa morire dal ridere, cioè, no, no, è proprio bravo, bello, bello sono contenta. Allora, parliamo un pochino del lancio, quindi pensi al sì. modello membership, pensi a cosa metterci dentro, sai che la modalità. Ciao esisto, non funziona, non Funziona. No. De decidi che devi lanciare in un certo modo e tra l'altro il lancio va molto bene al di là di una serie di inghippi tecnici che magari poi proviamo a, senza entrare troppo nel dettaglio tecnico, però ad anticipare in maniera che chi decide di lanciare una membership sa che può succedere, raccontaci un po' come si sviluppa questo lancio. Allora, diciamo che l'idea eh, mi viene a marzo, il lancio lo penso per settembre, sia per un motivo no, che a settembre il the new gennaio, no, dove uno magari prende delle decisioni tipo il secondo capodanno e quindi magari l'iscrizione a una cosa del genere poteva essere utile nonché per il tempo fisico che mi ci voleva per prepararla, perché comunque a marzo io avevo l'ultimo libro in uscita, tutti i giorni i pazienti, le robe da risolvere, cioè quindi nel senso ho dovuto diluirlo per forza. Allora cosa ho fatto? Sapendo ehm, non mi sono voluta complicare la vita con lanci, lanci esterni, quindi l'ho voluto fare all'inizio solo tramite la newsletter newsletter che comunque avrei dovuto cominciare a creare lancio o non lancio perché mi era ben chiaro che è un asset fondamentale. Cioè una volta o forse tu hai detto non so quando c'è stato il down di Instagram, no? e, e mh, hai detto oggettivamente che una, una cosa che non avevo mai pensato, che tutto, eh, tutta la community che ci siamo costruiti con il sudore potrebbe sparire in un secondo se a Mark gli gira male. Cioè, hai capito? E quindi ehm, questo ho, ehm, ho capito molto bene cosa intendessi e quindi ci, ci ho tenuto a costruire una newsletter, ma non tanto in vista del lancio, anche perché volevo dare valore cioè le newsletter erano proprio ogni lunedì arriva alle sette e mezza quindi il lunedì è il, il giorno dei nutrizionisti diciamo di solito sai che uno magari si fa attraversare da qualche brutto pensiero nel weekend e quindi è bello che apre la mattina alle sette e mezza e trova la ricetta oppure trova le, le cose insomma utili. Poi ogni tanto c'era sempre con estrema moderazione, perché io ho questo problema che dovrò risolvere. Che ogni volta che, che, che propongo qualcosa di diciamo vendita di un corso o altro, mi sembra, cioè, oh, forse perché sai, i medici c'è questa cosa molto missione, no? Quindi non si devono troppo sporcare con queste cose. Però eh, ce lo sto risolvendo perché, insomma, eh, eh, mangiare, dobbiamo mangiare. E quindi ehm, ogni lunedì facevo arrivare questa newsletter anche in. Poi di utilizzare tutti i contatti che mi pare all'epoca fossero 15.000. E poi ti racconto cosa ho fatto in estate per dare un pochino un boost. Eh, volevo utilizzare appunto il lancio interno, solo quelli della newsletter per non complicarmi la vita perché ero da sola, non, non, non sapevo. Bene come strutturare, cioè in Biz Academy ci sono tutti i materiali, però eh, era veramente troppo, cioè volevo anche i lanci, le sponsorizzate, cioè volevo proprio fare una cosa per volta, adesso poi mi sto lanciando in sponsorizzate Facebook, non so se ogni tanto si compaiono, eh, però ecco una cosa per volta. E in estate ho pensato di eh, regalare un ebook sia che era già iscritto, sia eh, proprio come diciamo regalo di vacanze di poi perché io poi faccio sempre il digital detox eh, quest'estate, che quest'estate non è stato per niente detox perché ero in Grecia col computer a cercare il wifi perché stavamo sistemando ancora la membership. Comunque um, dicevo ho fatto questo ebook verso uh, luglio un, che era un ebook diciamo che ricalcava esattamente quello che poi sarebbero stati gli ebook di ricette quindi um, a, le persone all'epoca ancora non lo sapevano però hanno scaricato questo ebook di ricette estive e diciamo che la newsletter si è rimpolpata e bene uh, così. Le email che poi io ho mandato da fine agosto, quelle però le ho scritte a giugno perché ci ho messo due settimane. Cioè comunque adesso anche lì eh, scrivere un funnel tutto da sola cioè mica in un giorno, cioè due settimane anche lì ci ho messo. E ci sta, e ci, ci sta. Perché? E poi anche lì ho proprio dovuto fare la violenza perché eh, c'è la violenza di proporre qualcosa che le persone avrebbero dovuto acquistare e quindi allora cosa ho fatto? Ho preso proprio i modelli che tu hai messo disponibili, non dico che non ho fatto ovviamente copia e incolla, però c'era cioè, tutto, ho fatto proprio i compiti precisi perché ho detto se lo faccio da sola rifaccio di nuovo l'errore di ciao esiste il club, arrivederci, scusate se ve l'ho detto, eh. io adesso torno nella mia angolina. E non andava bene e allora ho, eh, ho proprio fatto come... ma te l'ho fatta anche correggere, erano molto fiera poi alla fine di come sono venute. No? Eh, erano bellissime, io me le ricordo ancora perché poi ecco all'interno della nostra Biz Family eh, quando mi mandate noi le singole mail poi io me le revisiono poi vabbè è anche la mia deformazione professionale perché adoro il copywriting e, e revisiono parola per parola ogni cosa naturalmente a volte è una questione di gusto altre volte è una questione di angolazione di marketing però erano davvero fatte molto bene. Ecco ora non ci sarebbe il tempo di entrare nel merito di come si organizza un lancio però ehm, per ricapitolare co come tu ti sei organizzata hai detto bene prima di tutto faccio una cosa per volta lancio tu hai parlato di lancio interno lancio esterno per chi non eh, conoscesse la differenza un lancio interno è un lancio che io faccio ad una lista che già mi segue che è già iscritto alla mia, alla mia eh, newsletter, un lancio esterno come li definiamo all'interno della, della membership di Pizza Academy invece è un lancio che io faccio eh, ad un pubblico che non mi conosce, quindi attraverso delle sponsorizzate che portino appunto ad un ebook ad esempio il freemium che tu hai creato e che poi portino la persona ad essere esposta a più aspetti di quello che faccio, gratuiti e anche non, e quelli non gratuiti ovviamente sono i corsi a pagamento, in questo caso la membership. Vorrei semplicemente mh, spezzare una lancia in favore della vendita perché è eh un no, problema, è che abbiamo tutte, cioè io non capisco, non tutte forse no, perché sicuramente qualcuno che ci ascolta dice io non ce l'ho mai avuto, buon per lei, nel mio caso è stata sicuramente una sfida che anch'io personalmente ho dovuto affrontare, tanto che all'inizio del, della mia avventura digitale ehm, il mio business partner, partner di allora, si arrabbiò moltissimo a un certo punto e mi disse tu te la devi smettere perché fai tutto gratuitamente. Facevo consulenze gratuite, mi occupavo di SEO al tempo, quindi una cosa un po' diversa da, eh, dall'aspetto diciamo così più ampio che faccio oggi, però consulenze gratuite, email chilometriche con tutto quello che aggiustavo i siti gratuitamente nel senso che davo input e a un certo punto lui mi disse basta perché se tu vuoi crearti una eh, autonomia economica online o offline per carità ma in questo caso eh, parliamo di online non puoi continuare a dare tutto gratuitamente, è anche un modo di, è anche uno sva svalutarsi, uno svalutare pro le proprie competenze perché per arrivare ad un certo livello perché io possa dare adesso io faccio un esempio su di me perché naturalmente conosco conosco me ma perché io possa dare un feedback a un funnel eh, nel giro di pochi minuti mi ci sono voluti dieci anni di esperienza Quindi è giusto che io riceva un compenso per tutta la competenza che io ho eh, accumulato negli anni attraverso lo studio e attraverso l'esperienza ovvio che noi scegliamo qual è il nostro posizionamento il tuo posizionamento è stato bene io voglio che Plan Based Club sia accessibilissimo in maniera cioè sia praticamente accessibile a tutti, poi è ovvio che qualcuno potrebbe non riuscire ad accedervi adesso e magari potrebbe riuscire più avanti, ma il fatto è che eh, diventa un prezzo che è abbastanza sostenibile per ovviamente il valore che tu, che tu proponi. Però mi raccomando ragazze che siete in ascolto, non abbiate paura, non abbiamo paura di eh, chiedere quello che, che ci spetta soprattutto laddove mettiamo a disposizione delle competenze che non sono delle competenze che googli così e trovi, eh, trovi a gratis, soprattutto se mettiamo a disposizione un, il nostro tempo con una disponibilità che è una disponibilità che fuori eh, anche da parte di altri costerebbe un occhio della testa, quindi mi raccomando non svalutiamoci, ok? Possiamo dire, senza entrare, so che tu sei molto parca nei, nella condivisione dei numeri, però io dico soltanto che hai avuto un successo strepitoso. Eh, io sono rimasta senza parole quando me l'hai condiviso, devo dire, eh, ma è certo, è anche giusto dire che tu eri già conosciuta nella tua nicchia, nel tuo mm. settore, quindi non è che sei apparsa online, mm. hai lanciato la membership e nessuno ti aveva mai sentito mm -hmm. nominare. Detto questo, i risultati che hai ottenuto in termini di, di, di eh, reazioni, quindi di, di, di iscritti alla tua membership è stato notevole e tu hai avuto anche un problema tecnico perché ad un certo sì. punto… Sì, allora tra l'altro in quei giorni era, avevo anche degli ospiti, no? quindi nello studio che io di solito uso era una camera degli ospiti, non avevo dove lavorare e quindi ero, e veramente erano stati dei giorni pazzeschi e quindi io mi sveglio, vedo la newsletter alle sette e mezza, ero emozionata e dicevo dai, magari adesso e vedevo che non succedeva niente e già con i lacrimoni a mio marito detto vedi cavolo tutto questo tempo e in realtà era il sito che era cresciato perché c'erano <ride> troppi, troppi accessi. E questa e è una cosa intanto bellissima, è un sì. problema bellissimo da avere, sì, ovvio sì, che è un no, problema sì. serio che va risolto. Eh, ma è, è molto meglio di avere il problema di non arriva nessuno, nessuno sta sì. reagendo a quello e che è. E allora propone. poi c'era l'agenzia la, che mi aiuta con il sito, l'agenzia web, che ha questa ragazza carinissima che mi segue, dice poverina, anche lei ogni volta che vedo il mio messaggio c'ha l'agitazione di cosa è successo, cioè ci agitiamo a vicenda, no? Ma alla fine non so come, perché io ecco, di queste cose ehm, che stanno dietro i siti internet non so niente, però il server, boh, hanno risolto, ecco. Anche questo potermi poter permettere di farmi aiutare dove non arrivo perché devo ammettere i miei limiti cioè eh, contabilità sito internet eh, grafica e, queste, e mh, queste cose qui sono proprio dei miei limiti e quindi con i ricavi posso permettermi di farmi aiutare in maniera di offrire un servizio bello cioè è proprio questo che sono molto contenta ecco questo. e questa cosa è ancora una volta molto importante secondo me è la perfetta chiusa per questa nostra chiacchierata insieme eh, non possiamo eh, essere esperti in ogni cosa è vero che quando iniziamo online a volte dobbiamo fare tutto da sole ma allora il mio consiglio spassionato è non partiamo da una membership nel senso che una membership ha delle caratteristiche logistiche mh, ad esempio i pagamenti ricorrenti che non è le, mh, il, il problema che hai avuto tu è stato diverso però mh, ci sono degli aspetti strutturali che richiedono una certa solidità, se io mi faccio il sito da sola la bene meglio che ci sta all'inizio può succedere, ecco magari inizio da un mini corso, qualcosa di piccolino che può essere scaricabile o che può essere facilmente condivisibile all'interno di una piccola piattaforma senza bisogno no, di dover pensare a chissà, quali, eh, a chissà quale scienza missilistica che sta dietro, ad un certo punto dobbiamo però se vogliamo crescere affidarci a chi effettivamente è competente senza smettere di studiare. Quindi una cosa che diciamo sempre all'interno della membership di Pizza Academy è: mi raccomando, anche laddove io ho già il budget fin dall'inizio per affidare tutto sì. il lavoro e evitiamo di affidarlo senza sapere cosa stiamo affidando. Quindi impariamo che cos'è un email funnel, impariamo come funziona un autorisponditore, impariamo qual è la logistica dietro una membership, impariamo che cosa significa avere un'area riservata per i nostri clienti. Poi, in questo modo, quando affidiamo un lavoro, diventa molto più facile intanto affidarlo alla persona competente, perché riusciamo a capire se la persona è competente cosa per nulla scontata. E due, riusciamo anche a fare le domande giuste. E quindi, se succede un problema, possiamo in qualche modo anche essere co-creatori, co-creatrici della soluzione al problema. C'è un'ultima cosa, Silvia, che ti senti di... Um, visto che hai anche, mi è piaciuto molto, ma hai raccontato anche dietro le quinte, dove appunto non è stato tutto fluido, soprattutto quando facciamo un lancio, è chiaro come il sole che succederà qualcosa o più di qualcosa che ci porterà al, al delirio momentaneo. Ma c'è qualcosa che ti, che ti senti di, di dire a chi ci sta ascoltando e sta pensando magari di lanciare la sua prima membership o il suo primo corso online? Allora, diciamo che una cosa che ho dovuto imparare sulla mia pelle, eh, adesso che lavoro anche nel mondo digitale, cioè sai prima era facile, io ho i miei appuntamenti, il mio lavoro dipende solo da me e tutto andava via liscio. Adesso ehm, ho dovuto imparare a fronteggiare gli imprevisti e in questo, devo dire, Biz Academy mi ha molto aiutato, cioè anche capire che è normale, cioè per me, non so, il sito in crash oppure Uh, mi ricordo una volta avevo fatto un freemium e uh, il sito non aveva acquisito gli indirizzi, c'è un disastro se vuoi, però <ride> insomma uh, ho, ho capito di dividerla diversamente, cioè eh, non, è, non è lineare, la, la, ma non lo è stato per me lineare, non lo è ancora lineare il progresso, però, insomma, essere, non essere da sola, perché poi io magari non sono tanto partecipe, però leggo sempre su Facebook, leggo i post di tutte, guardo tutti i video. Um, e quindi è, è una cosa che io consiglierei a chiusi Biz Academy, cioè se qualcuno ci sta ascoltando e non sa se vale quei soldi, perché effettivamente magari è una spesa che uno può dire Uh, non me la sento di farla. Io mi ricordo ancora dov'ero quando l'ho fatto, stavo ancora in, in studio, stavo aspettando un paziente, ho detto, ma sì. E poi ho pensato, oddio, cosa ho speso, per sei mesi, vabbè. Poi ho detto, per sei mesi, massimo, poi mi disiscrivo. Pensa che avevo sul calendario no, il Remind di disiscriversi eh certo. da Biz Academy, che poi ho continuato e continuerò, perché… Uh, perché è davvero, davvero utile, cioè puoi trovare sempre una risposta. Se non trovi una risposta, trovi conforto e comunque uh, vedi le storie di altre uh, donne che stanno portando avanti dei loro progetti e ti senti meno sola. Ecco perché ogni tanto, soprattutto quando lavori, lavorare nel digitale è flessibile, però anche molto solitario, cioè sei qui tutto il giorno pensi che le sfortune capitino tutti a te e invece no, no. Bellissimo, bellissimo, intanto grazie, grazie Silvia, mm -hmm. nel senso che eh, i vostri feedback sono per noi eh, preziosissimi, sono la chiave di tutto perché senza di, di, di voi praticamente non esisterebbe nulla. Dove possiamo trovarti e andare a scoprire un pochino più di te e di quello che fai? Allora, io direi eh, su Instagram, che poi eh, anche sulla pagina Facebook insomma sono collegati, è eh, facile, Silvia Goggi, direi che sono i, i miei canali, il mio canale, ho deciso di investire solo lì e basta. <ride> brava, altra cosa che aprirebbe un altro mondo, ma adesso insomma magari lo dedichiamo in una, a un'altra puntata di, di Impact Girl e eh, naturalmente invece il tuo sito è www.planbasedclinic.com comunque troverete tutti i dettagli mm -hmm. nell'articolo che accompagna il uh, podcast e io Silvia ti ringrazio, è stata una bellissima chiacchierata, mm -hmm. una bellissima testimonianza e spero che abbia dato un po, di, un po' di linfa creativa a chi ci sta ascoltando là fuori, a prescindere che sia parte o meno della, della Beats Family,